Velocemente, Presidente, voteremo eh, mh, contrariamente, diciamo, eh, con voto contrario rispetto a questo emendamento, anche se eh, mh, intendo spiegare perché il Movimento 5 Stelle vota contrario. Certamente eh, il doppio binario, eh, e lo dico al Consigliere De Prima, insomma, tra carta e, e digitale, eh, noi non lo intendiamo assolutamente. Eh, sopprimere soprattutto magari per un primo eh, momento però si tratta di una disposizione che proprio in virtù della, delle previsioni future che uno mira diciamo, a, a raggiungere e quindi che eh, sia un percorso nel futuro digitalizzato ehm, questo potrebbe essere un emendamento tecnico da presentare eventualmente al regolamento del, eh, sul, sul bilancio partecipativo e non nello statuto pertanto il nostro voto Presidente è contrario grazie